11.30 su, eh? Partirai. 11.30 su! Ti vai dalle 11.30! 11.30 su al party ride! Eh? Alle 11.30 vuoi su sul party ride? 11.30 per. 11. 11. Non va, non va! Ah va. Non, funziona, sfiga. ah, va! non è quello che ci serve, Cesta? Fruttolo, crescere felici insieme! Cioè devo spendere 20 euro di pile per il megafono 20 euro per vedere 11.30 party ride 11.30 party ride No scusa che ora? Non ho sentito bene 11.30 party ride 11.30 party ride Lei sa che domani c'è il party ride Alle 11.30 No Perché ci hanno detto che c'è il party ride domani non lo so. Lei non viene domani però. All'11:30 c'è il party ride! Party ride! Mi scusi ma per il Party ride! Party mm, ride! Aspetta Party Party ride! Ascolta di andare fino alle macinaie Alle macinaie lì c'è la, la seggiovia ah. e vai su con la liscia e poi parte... ah, fai il testo Vicilli in ride Dopo un viaggio di 5 ore ragazzi siamo venuti a rilassarci un po' prima Ragazzi, buongiorno, scusami, buongiorno, siamo in Toscana 7 e un quarto. Ci siamo appena svegliati, ragazzi, perché questo weekend c'è la seconda tappa del tour con Cippy Gang Party ride e party ride, ragazzi, è molto semplice. È un evento che abbiamo organizzato con Cipi Gang per dare la possibilità a tutti. Di girare con me e girare tutti assieme e gasarsi e far casino sostanzialmente In più l'evento è supportato completamente da Foodspring, Che ha deciso di regalare completamente per ogni tappa 40 bike pass Chiaramente il problema è come assegnare ogni volta questi 40 bike pass alle persone che arrivano Perché dico, cioè magari arrivano più di 40 persone Al mottolino ci siamo svegliati presto e abbiamo detto Chi ci trova e ci siamo un po' nascosti si li becca Qui ragazzi il problema è che ieri abbiamo fatto una storia e eh? abbiamo detto È urlare a squarciagola, appena mi vedete, party ride Cazzo, <ride> ma mi ha messo subito! immediatamente Ho fatto tanto così, c'era uno che faceva <ride> così Mettiamo la maglia adeguata per l'evento Questa è la maglia che abbiamo fatto in collaborazione con CP Gang Chiaramente la possono acquistare persone che vengono agli eventi Ma la trovate anche qui in descrizione Perché anche chi non è venuto al party ride Può comunque far parte di questa... Famiglia. Le partirai. La famiglia. Salute mia famiglia. Il problema raga è che dobbiamo andare a fare colazione e dobbiamo uscire da questa stanza. No. dobbiamo attraversare la strada perché la colazione è dall'altra parte dove siamo noi. Il problema è che sono già qui davanti, non ce l'abbiamo niente. Sono... Non ce l'abbiamo niente. Mettiamo il cappuccio che non bisogna farsi riconoscere. <ride> Partida! Partida! Partirai! Partida! Partida! Partirai! Partida! Partida! Partida! Partirai! Partida! Partida! Partida! Partida! Partida! Partida! Partida! Partida! Partida! Partida! con questo sistema. Partida! Sì, c'è Partida! 11.30. Cosa c'è alle 11.30? Partida! Partida! Partida! Partida! veloce. Ecco... ecco, devo scappare, devo scappare, Ragazzi, ma perché, perché al Montolino non c'era sto bordello, scusatemi eh Toscana siamo più vicini a Genova Cioè io ho detto, vabbè, tanto avrò tempo di prenderli come al Montolino No ci sono già fuori più di 40 persone ragazzi, ma come siamo un po' stronzetti, adesso usciamo dal retro con tutte le sacchette, con tutti i welcome package e ci nascondiamo nel bosco. Questa volta ci divideremo, vado anch'io così lì mettiamo un po' di confusione. Siamo divisi, loro stanno andando con le prime 20 sacchette in un punto e noi adesso con le altre 20. Sono tutti là, sono male, non ci hanno visto. Ci sono 20 sacchette con dentro Shaker Foodspring, Crema spalmabile a nocciola Foodspring, Snecchettino per la giornata, sempre il food spring Adesivi Amiata Freeride, Pirrozza Omaggio, E chiaramente il Bike Pass, che va ancora ritirato giù a. Alla biglietteria <ride> Per farvi capire la situazione ragazzi Noi stiamo comunicando con le radioline Io sono nascosto dietro un albero perché là in fondo ci sono tutte le persone E hanno dei cazzo di occhi che vedono ovunque Sti cani Luisa e Toto siete pronti? Io prontissimo Ci siamo ragazzi allora siccome qualcuno stamani si è presentato nelle camere di Toto e ha cercato il bypass abbiamo cambiato un po' le modalità Torquato e Lewis sono in due strutture che vi aspettano Porca puttana raga stanno venendo tutti se di qua devo sentirlo, devo sentirlo. Partirà, partirà. Partirà. Partirà. Okay. troppi che cazzo che cazzo però è eh. bravo, bravo. No, hai sì. corso di brutto si è scaldato si sì. pronto per girare comunque yes. E eh raga finalmente stiamo salendo per fare il party ride vero e proprio La situazione mi sembrava abbastanza calda giù la seggiovia Questa volta non ci facciamo fregare come al mottolino perché chi non è venuto non sa che Cioè siamo partiti tutti assieme ma poi a un certo punto il gruppo a metà al mottolino si è diviso Perché qualcuno è andato avanti e metà gruppo ha seguito questa persona che non si sa chi era E quindi alla fine era metà gruppo Qui blocchiamo tutti, facciamo ingorgo, facciamo casino E poi sempre chiaramente le challenge per definire i migliori di questo party ride della mia Comunque raga devo dire che non siamo stati molto fortunati con i party ride Perché Mottolino abbiamo beccato l'acqua Qua vabbè no l'acqua non l'abbiamo ancora beccata ma eh, Freddo della madonna ragazzi La sbatta è che noi adesso dobbiamo stare qui a aspettare tipo 40 minuti che tutti salgano al freddo Vai dammi un abbraccio Scaldiamoci Oh raga ho bisogno di un urlo potentissimo per Youtube 3 nel video sei qua guarda sì. adesso non più ah. <ride> Taglie, taglia giù tutto <ride> <ride> oh, oddio c'è una torte c'è una raga ah, non ci ho più viato alla fine io taglio di qua ed è anzi li becco giù oh, dentro, dentro. Eccolo Che cazzo di bordello c'era su? Non hai idea! Cazzo! Cosa dici? Io sono in botta fatale, ne ho butta di giù tra quattro. invasione! Non ha senso! Bloccate tutti qua! Non ha senso! Non ha senso quanta cazzo di gente c'è! Non hai capito! facciamo la gara di wippate Vedete quel bellissimo step up là facciamo adesso la gara di salto è lungo <spessi> Una terza challenge, i ragazzi della Miata hanno costruito queste due curve, molto semplice, chi entra più forte, chi riesce a fare la curva, ma mi hai vietato mettere le dita sui freni, cioè bisogna partire da più in cima che si può, le dita si mettono di fianco e si chiudono sulla manopra, chi mette il dito sul freno, no, è Miata. Oh, L ha portato a casa la pellaccia, ha fatto il colpitino. Va bene eh. Però, vai. <ride> oh! Abbiamo qua i... Premi dei vincitori Ma guardate a sto giro Che kick ha tirato fuori Luis Per ogni sfida Dietro il vincitore e le medaglie Il, il motolino, motolino sì. è il mio parque del cuore Ma oggi l'amiata Si è preso un pezzettino nel mio cuore Con questo party ride Raga avete visto il casino Se non siete venuti Adesso c'è una tappa Al Monza Pizza Non vorrei riempirlo troppo Il Monza Pizza Ho paura un pochino a Organizzarlo 22 ottobre Monza Pizza la maglietta ragazzi ufficiale del party ride è solo di quest'anno quindi se non ce l'avete compratela perché poi quando sono esaurite basta non le facciamo più ricordatevi party ride <totiposan>